Ragazzi ho fatto un'ora di video ed era tutto fuori fuoco Ma io non lo so, ma come si fa? Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Un nuovo video bello bellissimo perché questo sarà lo speciale 40.000 iscritti. Cercherò di riassumere tutta la storia del Giappone in 9 minuti. Per ovvi motivi tralascerò un sacco di cose e cercherò di raccontarlo in chiave divertente, anche se alcuni fatti non è che siano proprio divertentissimi. Alcune delle animazioni le ho rubate a un video bellissimo che è stato fatto in inglese che vi lascio comunque in descrizione. Ma chi se lo vuole vedere in italiano raccontato da me, rimanete qui, mi raccontate. Se vi piace questa tipologia di video vi prego di lasciare un mi piace così ne farò altri, infatti sto pensando proprio di fare un po' di storia del Giappone e riuscire a raccontarvela tutta un po' spezzettandovela meglio e parlandone un po' più a fondo perché ci sarebbe tantissimo da parlare, per esempio ci sono dei periodi come il periodo Edo che potrei andare avanti a parlare per una decina d'ore. Parlando della storia del Giappone, allora vabbè devo dire che fino al VI secolo i giapponesi non sapevano scrivere e quindi non hanno lasciato nessuna eh, testimonianza scritta di quello che era successo ai giapponesi nell'era più antica Tutto quello che sappiamo lo sappiamo grazie ai testi cinesi e qualche testo coreano Comunque eh, la prima epoca del Giappone è l'epoca Jumon L'epoca Jumon è chiamata così proprio per la tipologia di decorazioni che ci sono sui vasellami dell'epoca questa decorazione è fatta a corde. Uno dei ritrovamenti più belli di quest'epoca è sicuramente questa specie di bambola che era chiamata Dogu bellissima direi ma il progresso era imminente infatti i coreani insegnarono subito ai giapponesi come coltivare il riso ci si è spostati nell'era Yayoi qua abbiamo alcune testimonianze scritte dei cinesi che parlano del popolo giapponese ovviamente c'era già una forte amicizia tra il popolo giapponese e il cinese infatti nominavano il popolo giapponese con il nomignolo di Wa che significa nanerottolo Hobbit praticamente e quindi, vabbè, di questa popolazione giapponese che chiameremo wah sappiamo, grazie a questi testi cinesi, che erano un popolo che amava fare Baldoria, era sempre Embriago, e tra l'altro faceva anche dei rituali cantati invocando gli spiriti, infatti erano già shintoisti all'epoca, e battendo le mani. Così. Quindi queste erano più o meno le prime forme di para para che poi si svilupperanno in Giappone fino a qualche anno fa, adesso nessuno se le caga più. in seguito ci si sposta nella prossima epoca del Giappone che è l'epoca Kofunji Dai, che detta così sembra anche carina, però praticamente è l'epoca delle tombe a tumulo. Vabbè, oh, era questa l'epoca. Più era grande la tomba in cui venivi sepolto, e più eri una persona importante. In questo periodo il Giappone, che in realtà andava più o meno dalla metà in giù, la parte più settentrionale non faceva parte di tutti quei regni, comunque era tutto spezzettato in vari piccoli clan che venivano chiamati Uji. Tra tutti questi clan, quello che aveva un po' più followers era indubbiamente il club Yamato il cui capo era niente poco di meno che uno dei discendenti della dea Amaterasu oddio tiratela anche un po' di meno comunque questo qua siccome non era il figlio di una serba è arrivato con tre tesori meravigliosi sentite sentite oro, incenso e mirra ah no, quello era un altro ah, aveva portato una megatama una spada e anche uno specchio che mi dicono fosse Fragile, magico e mitologico, simbolo di bellezza e di vanità Che eh, poi si è tramandato in generazioni e generazioni Fino a finire nelle mani di una ragazzina di nome eh, Stilli sì. Perfetto, sono a sette minuti e vi ho raccontato tipo niente del Giappone. Vabbè, e comunque dalla Corea con furore arrivò una nuova religione, che era il buddismo. Che dopo un inizio un pochino me, che era un pochino la reazione che ho avuto io quando per sbaglio apro la porta ai testimoni di Geova, è riuscito un pochino a prendere piede in Giappone insieme a tutte le leggi che arrivarono con essa. E dopo svariate battaglie tra i vari clan, tra tutti riuscì a imporsi il clan Soga. Tra i fatti interessanti di cronaca di quel periodo, il capo dei Soga, Umaco, aveva deciso di mettere al trono il suo nipote. Tuttavia, il suo nipote non è che avesse tutta questa voglia di fare il cronista, infatti stava progettando il suo suicidio. L'hio però riuscì a prevedere in anticipo questa sua desiderio e lo uccide lui prima. Comunque, attraverso vari scontri e peripezie, che non sto qua a raccontarvi perché ci siamo già a 11 minuti di girato, si arrivò alla riforma taika. Taika vuol proprio dire grande cambiamento, che diede molto più potere al governo. Praticamente hanno scoppiazzato l'idea del governo in Cina e l'hanno portata in Giappone. Oltre a ciò hanno anche rubato l'alfabeto ai cinesi e finalmente hanno scritto i loro primi libri. Quindi finalmente da adesso in poi avremo un po' una storia del Giappone anche dal punto di vista dei giapponesi. Anche se c'è da dire, la maggior parte delle fonti l'hanno un pochino colorate, non si sa se si va a finire nel folklore, nella mitologia o se si tratta di fatti reali io comunque continuo a credere che l'imperatore giapponese sia un discendente diretto di una divinità shintoista ne sono sicuro Comunque, a proposito di Cina, finalmente per la prima volta i giapponesi riuscirono a cambiare nome perché, insomma, non è che i giapponesi avessero tutta questa voglia di farsi chiamare Nanerottoli o Hobbit e quindi decisero di farsi chiamare mh, la terra del sollevante, quindi il popolo della terra del sollevante che in giapponese suona anche in modo carino, ma in cinese si pronuncia più o meno così comunque da qui in poi si è iniziato un pochino a muovere la capitale un po' a rando, perché ogni volta che moriva un nuovo imperatore si spostava la capitale, quindi era tu tu, tu, tu, tu, tu un flipper di capitali finché a un certo punto l'hanno messa a Heian e è rimasta lì. La famiglia imperiale un po' alla volta stava perdendo un po' il suo potere e la sua supremazia, un po' perché tutti i vari clan sparsi per il Giappone assumevano sempre più potere e avevano anche a loro servizi dei bushi, ossia dei guerrieri, per potersi difendere tra loro. La classe dei guerrieri in questo periodo acquisiva anch'essa sempre più potere E si organizzava in modo sempre più gerarchico e più ben strutturato Tant'è che i militari finirono per avere più potere dell'imperatore E quindi decisero di fondare il loro proprio governo a Kamakura che se volete vedere il mio video di Kamakura è uscito sul canale a cazzo insieme a Mangaka, andatevelo a vedere se non l'avete ancora visto. In ogni caso l'imperatore continuava a essere chiamato imperatore anche se tanto potere da imperatore non l'aveva, però mm, insomma sempre carino. Il capo dei militari, eh, che in realtà era quello che realmente era il capo del governo, si chiama Shogun Quindi ogni volta che dico Shogun capite di chi sto parlando In questo periodo di grande feste e gioie, insomma, eh, arrivò dalla Mongolia un messaggio che diceva Abbiamo appena invaso la Cina e se non volete arrendervi al nostro potere invaderemo anche voi giapponesi E i giapponesi prontamente hanno risposto ai mongoli, ma anche no Partì quindi la prima spedizione mongola alla conquista del Giappone, che tuttavia eh, fu travolta e distrutta dal Totto Tornado. Arrivò in seguito un'altra spedizione mongola ancora più grande e potente, che però anche questa volta fu distrutta da un altro Tornado. <ride> E il tornado eh, venne chiamato Vento Divino, ossia Kamikaze E infatti eh, praticamente eh, tutti i vari Shintoisti dissero che erano stati loro ad invocare questo Vento Divino E per circa due furiosi secondi l'imperatore tornò ad essere l'imperatore Tuttavia uno dei clan che sostenne l'imperatore si ribellò e diventarono loro i detentori del potere Spostando il nuovo governo proprio a Kyoto Batti a filare degli amici, mannaggia L'imperatore comunque mannaggia nel suo nome di imperatore Anche se contava come il due di picche Arrivò eh, infine il momento In cui eh, c'era la successione de Del trono insomma Normalmente questa posizione spetta al figlio Dello secondo di turno, tuttavia e non era dei figli Quindi chiedeva il trapello che faceva il monaco, se andava bene non fare più il monaco, E Quindi la domanda è chi sarebbe stato il nuovo capo dei capi? Vabbè chi se ne frega non ve lo dico neanche perché siamo già a 20 minuti di video e non ho tempo Parliamo invece di cose più interessanti come gli europei che finalmente sono arrivati in Giappone Sono arrivati infatti per primi i portoghesi tra l'altro sono arrivati perché avevano la corrente contro e ci sono finiti per sbaglio nel sud del Giappone Sono venuti qua hanno venduto un po' orologi ma soprattutto portarono una cosa nuova erano le armi da fuoco e anche il cristianesimo Breve riepilogo In questo periodo l'impero giapponese era un pochino Avevano diciamo, tutto spezzettato in varie prefetture Tutte in lotta fra loro Manco fosse il trono di spade Ma adesso c'era questa novità Che erano le armi da fuoco che hanno portato i portoghesi Quindi la gente poteva ammazzarsi con le armi E quindi i vari clan Quelli un pochino più potenti Che avevano i soldi per comprarsi le armi Riuscirono a distruggere i loro rivali Con facilità ed allegria In questo periodo questo regno qua Aveva avuto la brillante idea di conquistare Kyoto Kyoto in questo periodo non si chiama Kyoto Ve la chiamo Kyoto per dirvela semplice a voi in realtà si chiamerebbe Heian Si chiamerà poi Kyoto eh, Dopo che c'è la restaurazione meggi nel 1868 Ma ne parliamo dopo, ne parliamo dopo Vi dico Kyoto così capite meglio eh? Ok, la premessa che non voglio che qualcuno mi scrivi sotto eh? Ma non si dice Kyoto 10 minuti, non è che sto facendo un libro sul Giappone ecco. Tuttavia c'era questo piccolo regno, un po' insignificante, in mezzo che era il regno di Oda Allora ha deciso di attaccare Oda per poter poi andare a Kyoto Tuttavia persero contro Oda e il capo di Oda ha deciso di invadere Kyoto E così riuscì a conquistare eh, la capitale Partendo dalla capitale iniziò un pochino a sottomettere tutti i regni che stavano vicino E si stava avvicinando sempre di più a conquistare l'intero Giappone Tuttavia fu ucciso da un suo vassallo. Quest'ultimo riuscì finalmente a conquistare l'intero Giappone, anche la parte del nord che finora non era mai stata citata in questo video. Decise di invadere la Corea per poter poi in seguito invadere anche la Cina. Tuttavia non ci riuscì e morì. Prima di morire aveva detto a questi cinque uomini di prendersi cura del suo pargoletto, fino a quando non avrebbe avuto la maggiore età per poter governare, questi gli hanno detto "Sì, certo come no, infatti questo tipo qua non è mai diventato lui il capo ma lo è diventato uno dei cinque che dovevano guardare per il suo bene, che era questo qui che era il più ricco e potente che era Tokugawa Ieyasu. grazie a lui è iniziata eh, l'epoca Tokugawa o l'epoca Edo Edo Jidai, che è un'epoca molto importante per i giapponesi perché è l'epoca in cui praticamente i giapponesi sono diventati tipo la Corea del Nord e si sono chiusi in loro stessi infatti erano limitatissimi i contatti con l'esterno per quanto studiassero comunque la cultura occidentale attraverso i libri tenendosi un pochino avanti però non c'erano praticamente contatti e commercio erano tutti bloccati cioè i giapponesi che erano residenti all'estero dovevano tornare in patria e chi era in patria in quel momento non poteva più lasciarla l'unico posto in cui potevano ancora fare un po' di commercio però super controllato dalla famiglia Tokugawa era a Nagasaki che c'era l'unico porto in cui si poteva fare un finino di commercio ma mm, giusto due robettine ecco i cristiani in questo periodo erano super perseguitati quindi chi era un missionario che si trovava sfortunatamente lì poteva anche essere decapitato e magari se c'era qualche giapponese che si era convertito al cristianesimo faceva bene a non darlo a vedere perché potevano essere cazzi C'erano anche una pratica che non mi ricordo come si chiama tipo gli Efumi, con cui dovevano dimostrare di non essere dei fedeli calpestando tipo delle figure di Maria un vergine o una cosa del genere, vabbè comunque non dilunghiamoci troppo e rimaniamo sui fatti importanti, durante questo periodo ci fu una notevole all'inizio, soprattutto ci fu una notevole crescita economica furono costruite nuove strade nuove scuole, là. furono scritti un sacco di libri, un sacco di bellissime poesie, in questo periodo ci fu anche il teatro Kabuki, i primi distretti rossi, insomma un sacco di belle cose tuttavia eh, in questo periodo di feste balli a rock and roll oddio, anche se c'è da dire che nell'ultimo periodo un pochino l'economia stava scendendo arrivarono a rompere le balle gli americani con queste grosse navi nere capitanate da Matthew Perry che gli ha detto o aprite il commercio al mondo e diventate una nazione aperta oppure sono cazzi i giapponesi che volevano rispondergli stile Gandalf tu non puoi passare Furono costretti ad accettare eh, un po' di compromessi e a firmare un sacco di trattati Ce ne furono un paio che erano decisamente svantaggiosi per i giapponesi Ci furono dei malcontenti, c'era cioè gente che non era proprio felicissima di questi trattati Tra cui la provincia di Choshu e Satsuma Che finirono per andare ad attaccare lo shogunato Tokugawa Ponendo così fine all'epoca Edo e quindi al dominio della famiglia di Tokugawa L'imperatore riprese avere nuovamente potere Yay! E la sua dimora fu trasferita a Edo Ah scusate non ve l'ho detto Lo shogunato Tokugawa aveva messo il governo nella nuova sede, quella di Edo La nuova epoca che stava iniziando, che iniziò nel 1868 Fu l'epoca Meiji. Questa epoca Meiji è l'epoca del grande cambiamento, quindi ci furono un sacco di riforme e furono istituite delle nuove istituzioni. Fu fatto un nuovo governo sulla base di quello occidentale, fu fatto un nuovo esercito super occidentale style e anche la costituzione ha assunto dei caratteri molto simili a quella delle costituzioni occidentali. Ma che cosa mancava al Giappone per essere all'avanguardia come tutti gli altri paesi occidentali? Iniziare a colonizzare un po' tutti i paesi che gli stavano appressi iniziarono questa loro avventura espansionistica in Corea conquistandola, riuscirono a vincere anche la guerra contro i russi ma il Giappone tutto ciò non bastava voleva molto di più infatti il Giappone voleva conquistare questa parte della Cina e queste isolette tanto carine che però erano di proprietà dai tedeschi che le avevano già colonizzate fortunatamente, guarda un po' il caso scoppia la prima guerra mondiale gli inglesi dichiararono così guerra ai tedeschi Perché i tedeschi erano preparati ad attaccare il Belgio Perché era tra le balle nel loro tentativo di attaccare la Francia E siccome la Francia era mica della Russia Che a sua volta voleva attaccare l'Austria Perché l'Austria c'erano pronti ad attaccare i serbi Perché un serbo aveva ucciso il loro leader E siccome gli inglesi avevano dichiarato guerra ai tedeschi I giapponesi erano felicissimi di poter attaccare queste varie isole Che volevano già conquistare e questa parte della Cina. Più o meno vabbè oddio Ve cosa un po' più semplice però in breve Finita la guerra ai giapponesi fu concesso di tenere tutti i nuovi territori. territor e inoltre si unirono anche alla società delle nazioni Che per chi non lo sapesse era questo insieme di nazioni Che avevano lo scopo di accrescere il benessere e la qualità della vita degli uomini Evitando che scoppiassero altre guerre simpatiche In Giappone tuttavia seguì un periodo di grande instabilità economica Che tuttavia non sembrava interessare particolarmente ai militari Infatti i militari stavano benissimo e erano pronti per attaccare la Manciuria e i tipi da Manchuria erano lì un po', eh, cioè scusa avete appena firmato per essere in questa società delle nazioni, voi non è che dovreste attaccare gli altri paesi, dovreste salvaguardare la pace di tutto il mondo. E... Però i giapponesi non sembrava interessare particolarmente e andarono in Manciuria attaccandola in allegria I giapponesi comunque non si fermarono qui perché andarono avanti conquistando parte della Cina ed erano pronti a conquistare l'intero Estremo Oriente Ed ecco che su Facebook arrivò ai giapponesi questa richiesta d'amicizia da parte di questo simpatico uomo coi baffetti al quale poi si aggiunge anche Mussolini e siccome avevano tutti un sogno in comune decisero di allearsi in questa loro mission Inizia così la seconda guerra mondiale I tedeschi iniziarono così a espandere il loro impero un pochino in tutta Europa arrivando persino ad attaccare gli inglesi Perché come ha detto Tatangelo: Se gli amici dei vostri amici non sono amici dei nostri amici allora non siete nostri amici Ah no scusate, la Tatangelo aveva detto questo Quando la persona è niente, l'offesa è zero Ad ogni modo, nel frattempo gli americani iniziarono a lavorare alla bomba atomica Just in case Tuttavia per ora gli Stati Uniti non erano scesi in guerra ma poi i giapponesi andarono ad attaccare le Hawaii e quindi la risposta degli Stati Uniti fu immediata ed attaccarono a loro volta il Giappone Bombardando 50 delle città più importanti e lanciando due grosse bombe atomiche a Hiroshima e Nagasaki In seguito al lancio di queste bombe il Giappone si arrese Gli americani occuparono il Giappone imponendo la libertà di culto e richiedendo una dichiarazione ufficiale da parte dell'imperatore giapponese nella quale dovevano affermare che non era un discendente di una divinità shintoista fondarono questo nuovo governo su stile americano che aveva tutti gli elementi necessari per una miracolosa ripresa economica post guerra i giapponesi iniziarono quindi a costruire televisioni, videoregistratori, automobili, alla velocità della luce e meglio di qualsiasi altro paese ci fu un boom economico spaventoso e tutti diventavano ricchissimi Pochi anni dopo questo miracolo finì, ma il Giappone resta comunque un bel paese. Messaggio. Ok, vabbè, io l'ho incluso. Quindi a posto, Marco? Boh. No ragazzi questo è un video un po' particolare che spero vi sia piaciuto in cui ho cercato di riassumervi tutta la storia del Giappone è stato un video abbastanza faticoso però spero che abbiate apprezzato voglio riportare questo video in modo più intenso e lungo perché ho veramente tralasciato un sacco di dettagli che mi sarebbe piaciuto raccontarvi quindi riporterò questo video magari tra un anno magari lo speciale che ne so 50.000 iscritti o 60.000 iscritti se ci arriverò se volete la versione seria di questo video forse farò anche quella ci sto lavorando comunque volevo davvero ringraziarvi a tutti e 40.000 per esservi iscritti a questo canale non sapete quanto significhi per me un grazie davvero e inoltre volevo dirvi che riproporrò il video prank che ho fatto con a caso, a breve a Venezia, domenica prossima quindi chi volesse venire eh, domenica prossima scrivetemi un DM sul mio Instagram in italiano che vi metto nel gruppo chi volesse partecipare mentre chi volesse partecipare alla prank di Roma lo organizzeremo il 6 di ottobre quindi chi volesse mi scriva comunque in privato sul mio uh, Instagram, quello in italiano però spero che questo video vi sia piaciuto, spero che continuerete a guardare questo canale se avete delle richieste o altre cose di cui volete che parlo fatemelo sapere nei commenti noi ci vediamo al prossimo video e un mega abbraccione da Seba, ciao!